in nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa coloratissima maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia colors per poterla realizzare ho utilizzato il filato della dmc linea brio che è questo gomitolo da 100 grammi che misura 345 metri ho lavorato sia con l'uncinetto del 4 e mezzo che con l'uncinetto del numero 5 e per poter realizzare questa maglia ho usato due gomitoloni il colore che ho scelto io è il numero 400 che ha questi colori veramente luminosi quindi perfetti per l'inverno per questa giornate grigie eh, ma ci sono moltissimi altri colori che naturalmente se eh, cliccate sul link in descrizione filati ezza che vi riporta al mio sito troverete ma ve ne voglio far vedere altri tre che trovo veramente molto carini questo che è un classico sfumato con l'ottanio e il viola, questo che ha delle sfumature altrettanto luminose, quindi perfetto per l'inverno, ma abbiamo anche queste sfumature del verde, che trovo anche giall, un, un verde molto chiaro, tendente quasi al giallo, e del bianco, che trovo anche questi perfetti per l'inverno e che potete abbinare tantissimo con, con, con uh, molti outfit, se così vogliamo dire. Come vi dicevo, per una taglia S io ho utilizzato... No, oh, questo gomito non si vuole mettere bene. Ok io ho utilizzato due gomitoli per una taglia M vi consiglio tre gomitoli per una taglia L secondo me potete anche farcela con tre gomitoli ma dipende se volete la maglia come la mia o se la volete fare più lunga e con le maniche un po' più larghe e in quel caso vi consiglio per una taglia L di comprare comunque quattro gomitoli così per stare sulle, eh, sicure come vi dicevo è una maglia top down quindi si parte dall'alto e io ho realizzato questa sorta di pigna ma in realtà non è una pigna, sembra più una foglia e poi sono andata a fare un classico punto non troppo forato neanche troppo chiuso nel video tutorial io naturalmente spiego come andare a fare gli aumenti che potete farli sia aumentando le catenelle di separazione sia cambiando l'uncinetto stessa cosa per le maniche ero partita che ho fatto delle maniche larghe ma poi sono andata a stringere perché ho deciso di farle più strette non farle larghe come ho fatto le ultime mai ultimamente però ah, non vi preoccupate anche nel video io vi spiego come andare a fare la lavorazione più larga ma quindi mantenendo la larghezza eh, ma anche come farla non troppo volata, ma giocando con gli uncinetti. E infatti, io qui ho giocato con gli uncinetti, ero partita col 4 e mezzo. Per farla più chiusa ho 8 le catenelle. Lavorando sempre col 4 e mezzo. E alla fine sono andata a lavorare col 5 in modo tale da non rimettere le catenelle, ma allargare comunque la lavorazione. e Farla quindi vedete che aderisce perfettamente al mio corpo. Ma voi potete farla comunque molto più larga e come vi ho detto nel video tutorial, vi spiego come.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 Per Realizzare la nostra maglia, io andrò a utilizzare il filato della DMC Linea Brio. Il colore che ho scelto io, è il colore 400, che ha queste bellissime sfumature molto gioiose per essere un filato invernale. Lavorerò con un centro e il 4 e mezzo e io ho montato 88 catenelle. La lavorazione sarà top down: quindi si parte dall'alto. Mi raccomando, per le taglie più grandi, andate a mettere al massimo uno o due motivi in più tipo per una taglia m metterne una o due motivi per una taglia l due massimo tre motivi perché vi ricordo questo è lo scollo quindi non avete bisogno di fare grandi largo lo scollo ma più che altro di andare a fare poi più giri di aumenti rispetto a me detto ciò possiamo eh, la lavorazione che, che scusate che andremo a fare si ottiene su multiplo di 8 quindi mi raccomando se dovete andare a aumentare le, le, le catenelle aumentate di 8 16 e così via detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella quarta e realizzo 2 maglie alte una 2 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la prima salto 3 catenelle entra nella quarta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo salto 3 catenelle entro nella quarta e ricomincio da capo andando a fare di nuovo 2 maglie alte una e due 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto per terminare il primo giro ho fatto le 3 catenelle entro dove ho la terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima Secondo giro andiamo a realizzare una maglia bassissima per andare tra le due maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1, 2, 3 prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. Una e 2 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia alta realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte, le 3 catenelle. Entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro con una maglia bassissima di nuovo mi porto all'interno delle due maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta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 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima maglia alta, realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 e 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme vado dove ho le due maglie alte e vado a fare due maglie alte tra le due maglie alte scusate 1 e 2 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la prima delle tre maglie alte e realizzo 2 maglie alte 1 2 una maglia alta sopra la maglia alta successiva 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e due, 3 catenelle. Una, due tre catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo vado a fare questo per tutto il mio terzo giro sto per terminare il terzo giro ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima Quarto giro vado a fare sempre le due maglie alte con una maglia ma bassissima importa due maglie alte e vado a fare sempre due maglie alte quindi 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta rientro e vado a fare un'altra maglia alta una maglia alta sulle successive 3 maglie alte quindi una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 vado dove ho la prima maglia alta e realizzo 2 maglie alte una 2 una maglia alta sopra ciascuna delle tre maglie alte successive quindi una due e tre due maglie alte sopra l'ultima maglia alta una due tre catenelle una due tre e ricomincio da capo facciamo un'ultima volta insieme vado dove ho le due maglie alte realizzo due maglie alte una e due tre catenelle una due tre vado dove ho la prima maglia alta realizzo 2 maglie alte una due una maglia alta sopra successive 5 maglie alte una due e tre maglie alte sopra l'ultima maglia alta una e due 3 catenelle una due 3 e ricomincio da capo vado a fare questo per tutto il mio quarto giro sto terminando il quarto giro fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima quinto giro realizzo 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro nella stessa maglia di base vado a fare un'altra maglia alta Prendo il filo, vado la maglia alta, successiva e di nuovo vado a fare due maglie alte, una e due, tre catenelle: una, due, tre, salto la prima maglia alta. Vado una successiva e realizzo una maglia alta adesso realizzo una maglia alta sulle successive quattro maglie alte: una, due, tre. E 4 per un totale quindi di 5 maglie alte 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo una 2 maglie alte sopra la prima maglia alta una e due due maglie alte sopra la maglia alta successiva una e due 3 catenelle una due tre Salto la prima maglia alta, vado nella seconda e realizzo una maglia alta. E vado a fare una maglia alta sulle successive 4 maglie alte per un totale di 5 maglie alte: una, due, tre e 4 3 catenelle: una, due, tre. E ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro sto per terminare anche il quinto giro ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima sesto giro con una maglia bassissima mi porto tra le prime due maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta rientro un'altra maglia alta prendo il filo vado tra la seconda e la terza maglia alte di uno da fare due maglie alte una e due. Entro tra la terza e la quarta maglia alte e vado a fare due maglie alte, 1 e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto la prima maglia alta, vado dove ho la seconda, realizzo una maglia alta e vado a fare una maglia alta sulle successive due maglie alte, 1 e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3. E ricomincio da capo prendo il filo vado tra la prima e la seconda maglia alta realizzo 2 maglie alte una e due vado tra la seconda e la terza maglia alta realizzo 2 maglie alte una e due vado tra la terza e la quarta maglia alta realizzo 2 maglie alte una e due 3 catenelle una due tre e ricomincio da capo facciamo tanti insieme eh, scusatemi non devo resa salto la prima maglia alta vado nella seconda e realizzo una maglia alta una maglia alta sulle successive tre maglie alte una e due per un totale di tre maglie alte 3 catenelle e ricomincio da capo quindi facciamo tanti insieme entro tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare due maglie alte una 2 entro tra la seconda e la terza e vado a fare due maglie alte una e due entro tra la terza e la quarta maglia vado a fare due maglie alte una due tre catenelle una due tre salto la prima delle mie maglie alte entro la seconda vado una maglia alta e realizzo una seconda maglia alta vado la maglia alta successiva realizza una terza maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sesto giro sto terminando il sesto giro vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella settimo giro con una maglia bassissima mi porto tra le prime due maglie alte e vado a fare due maglie alte quindi 3 catenelle rientro e un'altra maglia alta catenella di separazione vado tra la terza e la quarta maglia alta e di nuovo ad a fare due maglie alte una e due catenella di separazione vado tra la quinta e la sesta maglia alta e vado a fare due maglie alte una 2 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la seconda delle tre maglie alte realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo vado tra la seconda e la terza maglia tra la prima e la seconda maglia alte realizzo 2 maglie alte una 2 catenella di separazione vado tra la terza e la quarta maglia alta realizzo 2 maglie alte una e 2 catenella di separazione vado tra la tela tra la quinta e la sesta maglia alte realizzo 2 maglie alte una 2 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia la seconda maglia alta realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo facciamo tre alte insieme entro tra la prima e la seconda maglia alta realizzo 2 maglie alte una, due, catenella di separazione. Entro tra la terza e la quarta, e vado a fare due maglie alte. Una, due, catenella di separazione. Entro tra la quarta e la quinta, e vado a fare due maglie alte. Una, due, tre catenelle. Una, due, tre. Vado dove ho la seconda delle tre maglie alte, realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Sto terminando anche il settimo giro, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Ottavo giro, vado tra le due maglie alte vado a fare una maglia bassissima e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive di nuovo ad fare due maglie alte, una e due. Catenella di separazione, vado tra le ultime due maglie alte vado a fare due maglie alte, una, due. 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho la maglia alta e realizzo due maglie alte, una, due catenelle 1 2 3 e di nuovo ricomincio da capo vado tra le prime due maglie alte realizzo 2 maglie alte 1 2 catenella di separazione vado tra le due maglie alte realizzo 2 maglie alte 1 e 2 catenella di separazione vado tra le due maglie alte successive e realizzo 2 maglie alte 1 2 3 catenelle 1 2 3 Vado dove ho la maglia alta, realizzo 2 maglie alte 1 e 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio ottavo giro. Sto terminando anche l'ottavo giro. Vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Nono giro una maglia bassissima mi porto le due maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro e vado a fare un'altra maglia alta catenella di separazione vado tra le due maglie alte successive e realizzo 2 maglie alte una 2 catenella di separazione vado tra le due maglie alte successive e realizzo 2 maglie alte una e due 3 catenelle una due tre e realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta una 2 2 maglie alte sopra la maglia alta successiva una 2 3 catenelle una 2 3 e ricomincio da capo 2 maglie alte sopra tra le due maglie alte una 2 catenella di separazione 2 maglie alte tra le due maglie alte successive una 2 catenella di separazione 2 maglie alte tra le due maglie alte successive 1 2 3 catenelle 1 2 3 2 maglie alte sopra la prima maglia alta 1 2 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta 1 2 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio nono giro sto terminando anche il nono giro Ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima il decimo giro come maglia bassissima mi porta all'interno delle due catenelle e le due maglie alte vado a fare 3 catenelle che sono stata prima maglia alta rientro un'altra maglia alta Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive, di nuovo a fare due maglie alte. Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive, di nuovo a fare due maglie alte, una e due. Due catenelle di separazione, vado tra le prime due maglie alte realizzo due maglie alte, una e due vado tra la seconda e la terza maglia alta e realizzo 2 maglie alte 1 e 2 vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo 2 maglie alte 1 e 2 2 catenelle di separazione e ricomincio da capo quindi 2 maglie alte tra le prime 2 maglie alte 1 e 2 catenella di separazione 2 maglie alte tra le due maglie alte successive 1 2 catenella di separazione 2 maglie alte tra le due catenelle tra le due maglie alte successive una e due 2 catenelle 1 e 2 vado tra le prime due maglie alte e realizzo 2 maglie alte una e due vado tra la seconda e la terza e 2 realizzo, realizzo maglie alte, una due vado tra la terza e la quarta maglia al realizzo 2 maglie alte una 2 2 catenelle una 2 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio decimo giro sto terminando anche il mio decimo giro fatto le ultime due catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima undicesimo giro con una maglia bassissima mi porto tra le due maglie alte e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta rientro un'altra maglia alta di alte, una, Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive, realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive, realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2 catenella di separazione vado tra la terza e la quarta maglia alta e realizzo due maglie alte una due catenella di separazione vado tra la quinta e la sesta catenella e vado a fare due maglie alte una due catenella di separazione e ricomincio da capo quindi vado tra, la, tra le due maglie alte realizzo 2 maglie alte una due Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte successive, realizzo 2 maglie alte. Catenella di separazione, vado tra le due maglie alte, realizzo 2 maglie alte, una e due. Catenella di separazione, vado tra la prima e la seconda maglia alta, realizzo 2 maglie alte, una e due. Vado tra la catenella di separazione, vado tra la terza e la quarta maglia alta, e realizzo 2 magliette, una e due, catenella di separazione, vado tra la quinta e la sesta maglia alta, e realizzo 2 magliette, una e due, catenella di separazione, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio undicesimo giro. Allora, io ho terminato anche l'undicesimo giro, ed è quello che andrò sempre a fare fino ad arrivare agli a mettere i marcatori per gli scalfi. Penso che farò alla fine soltanto un altro giro. Per le taglie più grandi mi raccomando andate a fare più giri. Non penso che dobbiate allargare ulteriormente per le taglie più grandi, visto che avete messo già delle catene... Delle... Eh, come si chiama eh, delle motivi in più all'inizio ma se dovete andare ad allargare passate a fare due catenelle fra le due fra i due gruppi di due maglie alte invece che soltanto una questo ripeto solo se dovete andare ad allargare ma fate il dodicesimo giro senza alcun tipo di aumento poi se vedete che stringe allora andate ad allargare o altrimenti se vi accorgete che già adesso sta stringendo andate direttamente ad allargare andando a fare due catenelle fra le due gruppi di due maglie alte io come vi ho detto, procedo con una sola catenella e vi dirò quanti giri alla fine ho fatto per arrivare a mettere i marcatori. Ma secondo me, essendo comunque già abbastanza a lungo, dovrò fare soltanto un altro giro. Allora, come avevo previsto, ho fatto soltanto un giro e adesso sono andata a mettere i marcatori. Per mettere i marcatori ho contato i miei gruppi di due maglie alte e io ne ho un totale di 66 e allora ho fatto ne ho messi 8 liberi per la manica, quindi al nono sono andata a mettere il marcatore e anche da questa parte ho messo 8 liberi uh, di gruppi di 2 maglie alte e al nono ho messo il marcatore. Mentre adesso, quindi il restante l'ho messo sul davanti e sul dietro. Mi raccomando, dovreste avere comunque un numero pari anche voi, quindi per, per chi ha fatto i taglie più grandi, quindi per chi ha fatto taglia più grande. Um, deve andare a mettere naturalmente un, almeno due, due gruppi in più uh, sulle maniche, quindi invece di 8 lasciarne almeno 10 libri e il resto uh, per il corpo o altrimenti a metterne soltanto uno se già va bene uno solo perché comunque le maniche sono abbastanza già larghe con l'8, quindi potete mettere anche solo 9 e mettere il resto a tutto al centro per la parte dietro e avanti e naturalmente per lavorare il corpo della maglia utilizzeremo sempre lo stesso giro e vi faccio vedere Già come fare per passare da una parte all'altra, perché come potete vedere, io ho messo già il marcatore all'inizio del giro dove ho già un marcatore. E quindi andiamo a fare direttamente il passaggio dal davanti al dietro e con una maglia bassissima mi porto tra entrambi i due gruppi di due maglie alte. Vedete, qui ho ma tolgo il marcatore così vedete bene. Vado sia nel gruppo avanti che nel gruppo dietro. E vado a realizzare la mia prima maglia alta ops scusate. quindi prima maglia alta prendo il filo e rifaccio la stessa cosa entro dietro entro avanti e vado a fare un'altra maglia alta Quindi mi viene questa sorta di incrocio e poi vado a lavorare normalmente, catenella di separazione, vado tra i due maglie alte del gruppo successivo e vado a fare le mie due maglie alte. Catenella di separazione e continuo così fino ad arrivare all'altro marcatore. Vi farò vedere come andare dall'altra parte di nuovo e come terminare il giro. Poi, vi ripeto: noi andremo a fare sempre solo questo giro per tutta la lunghezza. Se avete bisogno di allargare o stringere le maglie, ehm, la lavorazione basterà o cambiare uncinetto o andare ad aumentare o diminuire le maglie le catenelle tra i vari gruppi. Io penso che in vita andrò a stringere quindi a togliere le catenelle. Devo ancora vedere man mano che proverò eh, la, la maglia, vi farò sapere. Comunque, per adesso, ops, ho scordato una catenella, continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare al secondo marcatore sono arrivata al secondo marcatore quindi lo levo per farvi vedere bene come lavorare prendo il filo entro tra le due maglie alte del dietro e tra le due maglie alte del davanti e vado a fare una maglia alta di nuovo prendo il filo entro entro nella, nella tra i due maglie alte dietro tra le due maglie alti e vado a fare un'altra maglia alta catenella di separazione adesso vado a lavorare normalmente fino alla fine del mio giro poi come vi ho detto continueremo a lavorare sempre questo giro e lo lavoreremo um, se avete bisogno di stringere potete o cambiare uncinetto quindi passare a quello del 4 o togliere le catenelle mentre se dovete allargare potete o cambiare uncinetto quindi passare a quello del 5 oppure andare a mettere qualche catenella in più quindi da 1 passare a 2 io però in questo caso se non la volete troppo forata vi consiglio soltanto di andare a cambiare l'uncinetto quindi di passare a quello eh, del, del 5 mentre per chi deve stringere penso che dovrò stringere anch'io secondo me conviene più passare anche noi a un uncinetto più piccolo o quindi passare al 4 che invece togliere le catenelle però vedremo nel corso d'opera io naturalmente vi farò vedere se sono andata a cambiare l'uncinetto come lo sono andata a cambiare o se sono andata invece a togliere le catenelle a seconda di quanto mi serve stringere la lavorazione quindi si continua a lavorare mi raccomando quando termineremo il filo andremo al giro andremo a fare una maglia bassissima una catenella per passare tra le due maglie alte andremo a lavorare normalmente 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta catenella di separazione e così via Terminato il corpo della maglia andremo a fare poi le maniche allora io ho terminato il corpo della maglia ho lavorato per 34 giri però subito dopo il primo giro dopo i marcatori sono andata a lavorare sempre con un 104 e mezzo ma ho tolto le catenelle quindi ho stretto molto perché la lavorazione stava venendo un po troppo larga e non mi piaceva quindi ho lasciato lo stesso uncinetto ma ho tolto tutte le catenelle e ho fatto così 34 giri però gli ultimi gli ultimi 12 giri sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 5 questo perché volevo lavorazione più morbida ma non volevo più, più uh, farla più forata ed è per questo che pass sono passata a lavorare del del e mezzo a quello del 5 in modo da averlo leggermente più largo rispetto al resto della maglia però non troppo forata come invece abbiamo in alto adesso possiamo andare a fare le maniche per realizzare la manica inizierò sempre a lavorare con l'uncento del 4 e mezzo e, uh, vediamo che qui è dove io ho lavorato la maglia, la parte della, um, centrale della maglia. Adesso. Io, per iniziare, la manica, vado nei due gruppi avanti e dietro, che sono proprio prima di dove ho lavorato la manica. Vedete quindi, qui è lo scalfo. E qui ehm, ho le due i gruppi di due maglie alte avanti e indietro questo perché ho bisogno di stringere un po la lavorazione ma se voi non volete stringere la manica perché va bene così larga allora andate a lavorare nei due gruppi dove avete lavorato prima quindi quando avete lavorato il corpo della maglia avanti e indietro lavorate tra le due tra le stesse due maglie alte io invece ho bisogno di stringere vado quindi a lavorare in questa maniera quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi una 2 e 3 prendo il filo e di nuovo entro sia davanti che dall'altra parte tra le due maglie alte dei due gruppi e vado a fare di nuovo la mia maglia alta naturalmente taglierò il filo. Adesso quindi vado a lavorare normalmente la mia lavorazione, quindi vado da quest'altra parte, faccio una catenella, vado da quest'altra parte lavoro le mie due maglie alte entrando tra le due maglie alte. Quindi facciamo sempre la stessa lavorazione, catenella di separazione e andiamo a lavorare tra le due maglie alte successive. Continuiamo così quindi per tutto il giro, vi farò vedere come terminarlo e io sul giro successivo farò come ho fatto per il corpo della maglia, andrò a lavorare senza più fare il mio, la mia catenella di separazione, ma lavorando a, eh, senza catenelle di separazione in modo da poter stringere la lavorazione perché voglio che la, questa volta le maniche siano strette e non larghe come le abbiamo fatte ultimamente. Quindi continuo a lavorare così fino ad arrivare alla fine del giro e farò vedere poi come continuare il giro successivo. Quindi sto terminando il giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e adesso, come vi ho detto, continuerò a lavorare ma senza fare più le catenelle di separazione. Quindi, entro tra le due maglie alte e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta e vado direttamente nella maglia tra le due maglie alte, successive a fare le mie due maglie alte senza fare alcun tipo di um, catenella di separazione. Questo perché, come vi ho detto, voi la manica bella stretta quindi non larga come la facciamo solitamente, continuerò così per tutta la lunghezza della manica, vi dirò alla fine quanto è venuto lunga e poi, naturalmente andremo a fare l'altra manica, non faremo alcun tipo di bordino, almeno non penso di fare un tipo di bordino intorno allo scollo. Quindi poi la nostra maglia poi sarà finita. Comunque io continuo a lavorare in questa maniera. Mi raccomando, se voi invece avete bisogno di continuare ad avere il catenella, continuate a avere la catenella di separazione. Se invece dovete allargare, passate a fare una catenella ne passate a fare due oppure se ne avete già due perché avete fatto degli aumenti continuate naturalmente a farle due catenelle ho terminato la manica e ho lavorato per 41 giri vedete mi è venuta stretta come la volevo mi raccomando come vi ho detto all'inizio se non la volete stretta lavorate sempre con una catenella di separazione se la volete che si va allargare mettete due catenelle Adesso, come vi ho detto, io non farò alcun tipo di uh, bordino, mi piace la maglia così come è venuta, quindi si può dire che la maglia è terminata.